Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi <ride> sì, siamo DynamoTix e Marco è 007 E oggi abbiamo tipo, ci siamo barricati quindi tipo, eh, non si vede niente e, appunto, Ok, uh... la, tapparella, la tapparella è oggi super chiusa bene, in questa parte non andremo nel file di Youtube ma dobbiamo recuperare il transito tra il mondo 3 e il mondo 4 quindi... Mentre dobbiamo registrare Quello tra il mondo 4 e il mondo 5 Eh. Ed ecco come quei manigoldi Mi hanno battuto ah, ah, ah, Sono forti Questo è sicuro Molto forti Posso dire che potrebbero essere abbastanza forti Da sfidare la profezia Solo me ne sto accorgendo Dimensio ha delle mani brutte Si ah, Sono sì. davvero bruttissime. Come c'è lol uh, Risparmia queste scene al contecento. Il profetico slucisse è un falso. Tu sei un falso. Il profetico ah. stelebre. Hai se la ris le risposte necessarie per eliminare questi eroi. Cosa? È la prima volta che orecchie giunge una simile informazione. Racconta. Due, A suo tempo, Dimenzio. A suo tempo. Oh, Anastasia, è arrivato il momento di scatenare. Lui, contro C queste pesti, contro mm -hmm. queste pesti. Nastasia uh, lancia il cadavere di Luigi addosso agli altri. <ride> certo, ok, me ne occuperò io, Conte. Ah, ah, ah. Bene, disse il Conte Cenere, tornate ai vostri posti miei seguaci. Agli altri Conte, viva il Conte Cenere, lol! XD! Ex Prodo! Con il amore. Qualcosa ti turba, Anastasia? Sì, Conte, in effetti. È, è ancora tempo. Ci, potre... uh -huh. ci si potrebbe ripensare. Basta così, Anastasia. Siamo arrivati fin qui e continueremo su questa strada. Su, su questa strada. Ma non è necessario che tu rimanga con il conte genere. Se vuoi puoi andare. Oh, no, no, no, no! no. Io conte. Non lo farò, la mia vita ti appartiene cioè, Si, sì, da quel giorno in cui mi è salvata la vita cioè, Remaro con te fino a dimora, ok? Cioè, praticamente, prima, prima il conte Cene salva la vita a Nastasia E poi il conte Cene pianifica con Nastasia di suicidarsi insieme al resto del mondo Più o meno, il, il se ti fa piacere Switch, switch vorrebbero si suicida, per, per la sua ma qualcuno non se n'è veramente andato. Oh cielo, molto interessante, Anastasia e il Conte si po possono essere così intensi. Pugnazzo! <ride> <ride> ma che gioco gioca il nostro caro Conte? Oh beh, lo lascerò fare, ora devo pensare ai miei progetti. Okay, quindi me me... va al liceo. Dimensio boss finale, spoiler. Eh, oh no. Comunque, noi, sa... noi già sappiamo di... di chi si tratta, quel lui. Eh, eh sì, perché abbiamo già registrato eh? la parte finale del mondo 4. Ah. Uh -huh. eh, e quindi tutto il mondo 4 lo conosciamo. Farfala, perché? Perché niente? Ai, ai, ai, lasciami. È morta Farfala. Eh, stai piangendo? Perché, Farfalla? Devi dirmi cosa è successo. Ah, così piange. Non è niente. Non temere, dimenticate. Oh no, Farfalla, c'è mio padre ha detto tutto questo? Io sono solo una ragazza normale. Non importa quanto ti ami. Ti ami? What? Sì, ti amo. Quanto io ti amo. Ah, dobbiamo, dobbiamo separarci. separarci. Farfalla, io... Questo è un dio mio. Non c'è altra scelta, questo è il nostro destino. Oh no! Ah, giustamente hai finito il mondo con, con 5 capelli. Eh, sì. È stato un po' strano, sembra che ce l'abbiamo fatta. Ho sprecato tutti i funghi shake. Mi spiace, è stata tutta colpa mia. E poi voi. Mm. Grazie tanto. Sì! Sì! sì. Vuoi sapere come ringraziare l'insetto? Ma sto allora... parlando Manolo pure Bowser! Sono andato troppo in là. No. lo si è innamorato della coda di Bowser. Pff, vuoi sapere come ringraziare insetto? Allora starmi lontano, ok? Ok? Ora che ci penso, Bowser, non sarai mica tu il terzo eroe. No, no, no. Ehi, no. Io vi distruggerò. No, no, no. E masticherò vo le vostre scarpe. <ride> Perché non lo so. Vi aspettavo giovane la vostra ricerca del cuore puro ha avuto successo? No! Immagino di sì? Mm -hmm. Salve, io sono Mario! <ride> interessante! Allora, allora ti Mario! Interessante! Allora, dopo aver salvato Consiglia, finalmente ti sei ripreso! E' hai apparso il cuore puro! Mm. Sguardo intensifies! Molto interessante! Oh, oh, oh, oh! oh. Ah, ah, ah, ah. Ok ah. no, no, no Non amore <ride> Penso che quel castello fosse la dimora degli antichi di cui vi ho parlato Ma no, era la dimora di Fortegino Infatti che di, di Fortegino, ma di Gino Leonte Sembra che i miei antenati nei loro viaggi dimensionali abbiano giravagato tanto Nel castello oltre il grande mare nasconderemo un cuore, pure lo sigillano sì, Gino Leonte è il, il primo nerd della storia, <ride> è uno degli antichi. <ride> sì, ricordo di aver letto un passaggio del genere nel progetto su Lucis. Solo un grande flusso d'amore e fiducia può aver rotto quel sigillo. Dunque, pensi che abbiamo trovato il cuore puro perché così si fidata di noi? Incredibile! Io lo so come è successo! Gino Leon ti ha fatto ingoiare a consiglia il cuore puro che aveva perché pensava che diventasse più, no, più buona, perché diceva no non mi fotografare, invece se mi fa mangiare il cuore puro eh, no, no. diventa più buona Oops, eh, Ho saltato, vabbè Metti uno, mi sa che con uno no no. Vabbè Con no, può... lo stesso Comunque. Mm -hmm. E poi così ha visto Bowser e ha vomitato il cuore puro. Basta. <ride> per favore, ragionate un po', come qui non c'è bisogno di nessun altro. E eh Guidatevi, se incontriamo un problema rimpiacerà di essere noto. Lo Bowserizzo. Peggio di masterizzare una chiavetta. Io, lo, io Bowserizzo le chiavette. Oh oh, benvenuto signor Bowser. Chiamami! Lui. <ride> eh uh, vabbè non ho letto, non ho letto nemmeno, non è parte oh oh, il vuoto si è ingrandito ancora, ci resta poco tempo oh oh oh dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare la prossima colonna. non è vero, non è un altro anche devo occuparmi <ride> di alcune cose sguardo oh, tan! tan, tan, tan. <ride> devo studiare attentamente il profetico lucis per capire ogni <ride> si, sì, proprio quello farai <ride> Non sarà mica in panciola al come... Vabbè, ora torniamo al mondo 3 Wow, torniamo al mondo 3 Oh, vabbè, senti Ops. No, perché al mondo 2? No, non volevo entrare Più che altro non capito una cosa Visto che questo è il file di recupero Ah, giusto, lo dobbiamo mostrare con Adesso Bello 2-1 Dove Bowser incontra i suoi schienazzi Ehi, ma che ci facciamo qui? Ah, boh, siamo venuti qui per sbaglio. Non è possibile che siamo così scemi, dobbiamo tornare indietro. Come facciamo? Con il tubo indietro. Oh, non avevo capito. Perché dici no? Tu vieni con me. No! Più bello che è il tubo indietro, però ci trasportiamo. Dove è il mio scagnozzo? Lo volevo mangiare. <ride> ok, adesso se torniamo nel mondo 3, nel livello 3-1, <ride> ok. Qua mi nervava attacca, ricordavo che adesso noi parliamo con il cespuglio, perché il cespuglio è molto importante. Ok, spunta a protezio. Oh, oh, vuoi ascoltare i miei consigli? Non hai altro che dire che da dire. Ma cosa sai dicendo? Non bisogno di stupidi consigli. Va bene. Non vuoi consigli? Non ci credo. Hai sconfitto il giro Ma che cacchio sei tu? Non ti conosco. Ho oh, aspetta un attimo. Ma è una notizia grandiosa. Fince di sapere che so l'audace missione per entrare nella tana del nerd è riuscita. Quindi immagino che non ci sarà più bisogno che resti qui larghe e consiglio. So sia? Se... È meglio che, meglio che torno dall'argista. Non c'è più ragione di restare qui, non ho più niente da fare. Oh, un'idea, se non risale il gruppo. È una pessima idea! È una pessima idea! Ho deciso, vengo con voi che mi vogliate o no! Oh no! Nessuno vuole! E fu così che si sentò strano in rumore. What's up? il pixel barriera, barra il mio preferito. Se... Barra barriera. Si è unita al gruppo. Si è al gruppo no. Si è unito al gruppo. Usalo per creare una barriera sfilata intorno a te. Oh! Oh, Marco, vai a interrompere il rumore, ti prego. No. E eh non posso. Ti prego. ti prego. Ci sono un sacco di tipi pericolosi in giro. Rimaniamo mi Scusa, ma chi sta parlando? Uh. <ride> Forse consigliamo! No! Fa parlare per essere un pizza! No, è Protezio che sta parlando per forza! Ma perché? Si sarà girato! Vabbè, lasciamo stare! Saremmo entrambi più protetti! Ok, ora possiamo tornare a svolta di là! Oddio! È viva! Ha metto un tubo nella quarta dimensione! Ok, ora che abbiamo un protezio, noi che dobbiamo fare? Niente, protezio è inutile, ora abbiamo... Ma il protezio video. è un pixel opzionale eh Praticamente sì. vi, vi può servire <ride> in alcune situazioni per combattere gli amici Ma che cos'è questo? Io non la conosco Ma... ha allargato un secondo, va bene uh, Non dove è un problema do... del video Dov'era la il... cosa? Uh, sta, vai, vai giù giù cioè, no, allora, allora mi ricordo che allora, qua dobbiamo, dobbiamo andare in alcuni posti. Molti posti. Comunque, so dove è la cuore Vicino domani. alla casa di Merlocchio. Perfetto. Devi andare. Tu non mm, sei sì, Merlocchio. Ciao Merlocchio, come stai? <ride> ok. Svolta di evviva quindi andiamo qua sì. andiamo Spor qua un attimo aspetta che ti si sì, ricarichi no Vabbè. io ce la fo ok ora in 2d chilo Perché porto è inutile oh yes evviva ok ora bisogna seguire le indicazioni quindi boom wow. Quale indicazione? Ecco. Ah, te, te lo ricordavi? No, ho fatto a casissimo. Vabbè, stavano scritte le frecce. Potevate andare inseriti e guardare le frecce. Ok, praticamente la combinazione è giù su giù. Vabbè, Suntere. alternato. Basta altern fare alternato. Ok. Quelli dispari sono... Quindi, easy peasy. Il cuore puro. Ma non è ancora finito. che ha il colore simile a un alieno che incontreremo nel mondo 4 spoiler un colore simile verde come un alieno che incontreremo nel mondo 4 non spoiler sp perfetto spoiler in mondo yeah. 5 blu oh, non l'avevo visto nemmeno, scusate attento a non morire andare da merlocchio anzi no, andiamo a direttamente al mondo, al mondo e vi facciamo vedere perché perché uno è il video adesso dura poco e appunto, facciamo giocare il primo livello dai al no. primo livello no no comunque spoilerato un sacco di cose sì, adesso un alieno sì. quindi siamo nello spazio è ovvio vi infatti vabbè niente tanto lo scoprirete tra tre secondi tanto Mario sa respirare nello spazio Mario respira sott'acqua ha respirato ovunque Mario no? non troppo sì, respirare sì. nella mano la volta feroce contro Riscando... il giro Leonte riscaldano rinsano i legami tra consiglieri riscaldò i legami io io io io io io io io io dietro la quarta porta aspettava ora un mondo nuovissimo e mai chiamati a tenere c'era qualcosa di più grande e inafferrabile di quanto avessero già visto ok lasciamo stare per ottenere il nuovo cuore puro c'erano da sforare nuove mirabolanti prove <ride> lì va certo. nello spazio profondo perfetto dun dun dun dun dun dun. Sì, mi sono dimenticato di cliccare. Forza sviluppatori, finita il gioco! L'hai detto tre volte! Quando facevano il ponte, quando nel primo livello è qua. Aha. Uh -huh. Il resto invece si riempie così. Mm -hmm. Oh, where are we? Mmm, Ci sono stelle ovunque, quasi sicuramente siamo nello spazio profondo. Oh no! Mm -hmm. Mario needs to breath! Qualcosa ti turba Mario? No. Ah, ma certo, ti manca l'aria, ne hai bisogno, vero? <ride> Stupidi idraulici italiani. <ride> Grassi, rossi, con, con. le braccia che sventano. Oh, oh povera me, che cosa faccio adesso? Um, eh, beh. Eh, vediamo un po'. Uh, poi allora quindi. Uh, no! Ah, pure Kiro <ride> Chi lo era Chi era indifferente alla morte di Mario? E fu così che Mario morì. Ehi, svegliati. Ma non ho capito cosa è successo. Salve a rubato. Sono Mario. La... Salve, io sono Mario. Stai bene, vero? Oh, per fortuna. Non sono sicura di come siamo riusciti a tornare. Ma non, non me ne sono resa conto. A fuori non duremmo un attimo in queste condizioni. Meglio chiedere a Merlocchio perché Merlocchio is the boy. Mm. Ah, però non lo fai così. Mario si sfragella tutto. Zen. Go down. Zen zun Zen Zen Zen salviamo intanto nooo shut up and take un'altra cosa registrazione ah oh. vabbè lascia lasciamo stare facciamo oh, un altro file oh, po in avete il il mondo 3 avete fatto davvero presto? avete già trovato il prossimo cuore puro? no no vero, quella porta come dice di non ho spazio oh mio dio non ho spazio mi immagino una sorpresa Già, Mario stava per mm -hmm. morire. Ah, Chi Mario è rimasto indifferente. Mario e i suoi amici. In realtà soltanto Mario c'è. Dice... Mm, se aveste un caso spaziale, sareste... No, non ho letto il resto. E tu ne hai uno? No! Oh, oh, oh. È ovvio che non ne ho uno. Oh, oh, oh. <ride> <ride> Ma penso che anche qualcosa di simile andrebbe bene. Oppure... Eh, oppure eh, qualcosa sì. è oppure qualcosa che una volta indossato diventa un casco semplicemente. <ride> e dovrei proprio l'occhio ci tiene alla salute degli eroi. oh Mike. che c'è ora? maledizione, l'altro giorno ho fatto le polizie, avevo una cosa perfetta ma l'ho tornata qualcuno all'altro sì. giorno era un ragazzo, mi sembrava meglio che buttarla via questo è quel ragazzo che poi è un bambino. Que quel ragazzo abbiamo incontrato due volte oggi e non aveva mai avuto un casco. Un casco quello Non sta giù, sta su. Quindi quel bambino si è appena fabbricato un casco e per l'occhio ci ha detto una bugia. Oppure, semplicemente, uh, Merlocchio è un, un criminale, perché ha dato una cosa a un bambino. Non si danno le cose ai bambini, ecco qua. Ah, davvero? Non ti dà niente, perché? Eh? Puoi sapere se Merlocchio, che poi non si sa come lui faccia a sapere il suo nome. Mi ha dato una specie tu di oh, oh, sì. Quindi è questa boccia. Sì, prima tenevo Capitan Gillo oh, sì, in una tazza, quella del water, ma poi è cresciuto. Già, ecco perché sono stata felicissima quando ho trovato questa boccia! Il fatto è che il Capitano è cresciuto ancora, la boccia è troppo piccola. Oh no, sto per morire, no. un'idea, perché non aiuti? Sono un posto dove liberare Capitan Gillo. Capitano un regalo, la libertà! A te la boccia, bell'idea, non ti pare. Fa Ma mm, dove devi liberarlo? Voglio un luogo dove sia sempre vicino. Magari vicino a un bar vietato ai minori. Devi aiutarli. Dendere, Ok. Sì, si, si sono appena formate le braccia e poi le sono sparite. Mm. Sì, è vero. Poi mi rimettiamo un frame. Però c'è. Cioè, poi rimetti quello spezzone lì dove era le braccia. Cioè, ha fatto così, ti ha allungato il braccio. Ok, ora dobbiamo andare giù, giù, giù nei meambri della terra Ormai mi sono abituato al rumore della vita cioè. Al, al rumore della vita Che senso? Cioè, questo qui Però non mi sono ricordato che c'è e tu me l'hai ricordato. Quanto ti voglio bene? Che me l'hai ricordato. Ok, buttiamolo lì. Il bello è che non lo diciamo al bambino, quindi lui lo deve andare a cercare. Puoi oh, liberarlo qui? Oh yes! Poi lui si fa da sua. Ora la boccia è vuota, la puoi usare come un casco spaziale perché l'apertura si è rimpicciolita ed è spuntata una antenna. Possiamo affrontare lo spazio, Forse. poi dobbiamo... Perché sei rimpicciolista? Ti doveva ingrandire, veramente! Ma non, non entra più a Mario! Ok, ora! No, no, no, no! Perché? Perché? Perché mi chiedi? Perché? Sì! No, andiamo da domerlo! Dovevo andare al pub! E perché? Al bar? Lo... Eh, lascia stare! Noi facciamo in un'altra parte! Mm. Che fai? Ci siamo già andati? No, però lo facciamo in un'altra parte. Ok, sono no. qui adesso. per tizio hanno usato le cose. Spoiler, ci serve un pixel. no, quello, quello che vende le carte lì è tutto inutile. Ok, andiamoci. Non comprare le carte, lo facciamo tutto in un altro episodio. Quelle carte non ci servono, perché questa è una parte uh, di recupero. E noi eh. quelle carte le abbiamo già comprate. E eh si sì, appunto. Non. comunque lo, lo mostreremo in una parte extra in cui scarteremo delle carte. Scarta la carta. Ok, andiamo da Merlastro. Perché? Perché è un merlo. Non ci serve. È un merlo. Oh, l'hai ripresa. Punzserò un po' di pesce, ma non temere. Fai attenzione va fuori. Ok. Bene, era inutile parlare con oh, me. Tu me l'hai detto di farlo? Vabbè, non lasciamo stare. Quindi Ascoli. nella prossima parte di Kirby's Adventure Win noi andremo nel mondo qua. Ciao, alla prossima. Ciao.